Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono Rossi in Arte, la Salva Host. Con questo canale voglio aiutarvi a capire come funziona l'extranet di booking e di Airbnb principalmente e ve la spiegherò in pillole. Nonché voglio insegnarvi i trucchi del mestiere di host, tutte quelle cose che io sono riuscita ad imparare nel corso di quei 5 anni sul campo, cercherò anche queste di uh, raccontarvele e uh, spiegarvele in modo da... Uh, rendervi il vostro lavoro più facile, più easy diciamo. Così potrete conciliare l'attività da host con qualsiasi altro lavoro o con la famiglia, gli amici con il vostro tempo libero. Troppe volte vedo gli host che si avventurano in questo mondo, a poi sobbarcarsi di compiti, essere stanchi e rinunciare alla propria vita e ai propri spazi. Su questo canale voglio aiutarti proprio a fare l'esatto contrario fare il tuo lavoro, pianificarlo, organizzarlo, conoscerlo, così da poter avere anche del tempo per te. Spero di rivederti qui la prossima volta, cercherò di pubblicare su YouTube almeno una volta ogni due settimane, intanto nel frattempo se vuoi puoi seguirmi su Instagram o su Facebook, vi lascio i link qui in descrizione, grazie mille e buona giornata, ciao alla prossima!